Alzati, il Signore ti guarisce! Cristo è risorto! Buona giornata, cari amici! Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Giovanni 5, 1, 16. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato «Signore». Non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì. Prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina. Gli domandavano allora, chi è l'uomo che ti ha detto, prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo, Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Amen. Carissimi, anche oggi, come nelle altre giorni di questa settimana ascoltiamo e ascolteremo il Vangelo di Giovanni. È bello quindi entrare negli episodi di Gesù, in ciò che lui ha fatto e anche oggi vediamo questa situazione in cui c'è un personaggio che è un uomo che non poteva camminare, che era zoppo da 38 anni malato a cui viene rivolta la parola da parte di Gesù. A quest'uomo che era scoraggiato, disperato, perché in questa piscina, Bezzatà, quindi un luogo dove si diceva che avvenissero dei miracoli, perché l'acqua si agitava, si pensava che venisse un angelo e c'era la possibilità di guarire, mentre quest'uomo mai era riuscito ad arrivare per primo. E quindi molto scoraggiato, molto amareggiato della propria situazione, della propria malattia. Non vedeva la luce, non vedeva la speranza. Noi forse non possiamo immaginare che cosa significhi 38 anni in quella situazione, in quel malessere in quello stato fisico, eh, incapace di compiere dei gesti, incapace di muoversi, che aveva certamente contaminato una mentalità nella sua vita. Gesù si presenta a quest'uomo e gli dice «Vuoi guarire?». Ed è una domanda davvero forte, ma scontata. Ecco perché Gesù non gli dice come ti chiami, che cosa stai facendo qui, ma soltanto vuoi guarire? L'uomo, questo malato, non dice certo che voglio guarire, ma gli spiega tutto ciò che è sempre accaduto in questi anni, che non è mai riuscito ad entrare nella piscina prima degli altri e per quello è ancora malato. Ma in realtà Gesù che è il medico in assoluto, che è la medicina, Gesù si presenta a lui dicendo «Dimmi se vuoi guarire». E poi gli dice «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E quell'uomo istantaneamente guarisce e prende la sua barella. Ecco quanto è importante, carissimi amici, in questo episodio vedere come Gesù si pone nella nostra vita, come il medico, come il guaritore, che non significa che viene per compiere un segno fine a se stesso, ma significa che Gesù viene nella nostra vita affinché noi ci leghiamo a Lui, affinché noi Mettiamo da parte i nostri mali, i nostri malessere, le nostre malattie, i nostri scoraggiamenti, la nostra mentalità negativa. Gesù viene e ci dice e ci chiede, vuoi guarire? Vuoi liberarti da questo male? E noi che cosa rispondiamo? Facciamo come quest'uomo un discorso o vogliamo essere diretti? Certo, Signore Gesù, io voglio guarire. Allora Gesù oggi è pronto anche a ciascuno di noi a dirci, caro Luca, alzati, prendi la tua barella e cammina. Che cos'è la barella? Se non quello strumento che mi ha accompagnato per anni in, nel mio male, ha accompagnato quest'uomo, ed era il segno che stava male, ma dice, quel segno lì tu lo alzerai insieme a te per esaltare il nome di Dio, per proclamare che solo io ti posso guarire. Nel mio nome quella barella non ti servirà più per il tuo male, ma servirà come testimonianza. Falla vedere agli altri questa barella, alzati con questa barella, testimonia che io ti ho guarito e quest'uomo non sapeva che fosse Gesù, che si chiamasse Gesù, Yeshua, questo rabbì che l'aveva guarito, noi lo sappiamo, ecco perché oggi quindi siamo interpellati da Dio innanzitutto se vogliamo guarire e gli diciamo certo Signore che voglio guarire, allora dice alzati proclama che io sono con te seguimi mi alza la tua barella e testimonia che io posso compiere prodigi nella tua vita e poi alla fine dice ecco che sei guarito non peccare più che cosa significa? che cos'è il peccato? non entriamo nella moralità cioè nei peccati che facciamo contro certe situazioni Peccato essenzialmente è vivere in un modo differente da ciò che la fede mi propone. Peccato è non aver fiducia di Dio. Peccato è camminare come se Dio non solo non ci fosse, ma non mi aiutasse. Peccato è vivere ed essere felici, nella nostra ombra, senza lasciare entrare la luce. E quindi non ha quella valenza come noi di solito pensiamo negativa, ma è una condizione in cui noi decidiamo di fare da soli. Quindi viviamo in questo peccato, ma Dio oggi ci chiama alla luce, ci chiama di dipendere da Lui, avere fiducia in Lui. E io vi invito a fare questo gesto con il vostro cuore, con le vostre labbra e anche con le vostre mani e dirgli, o oh Signore Gesù, grazie per questo giorno. Grazie, o oh Gesù, perché oggi vuoi aprire i miei occhi, vuoi toccare la mia vita, vuoi intervenire nel mio corpo, nella mia malattia, nel mio problema, nella mia crisi. Grazie, Signore, perché oggi vieni e cammini con me. Grazie perché tu mi comandi di alzarmi e di camminare e di prendere la mia barella e di testimoniare che tu sei il mio salvatore, il mio guaritore. Io voglio dipendere da te, Signore. Voglio avere fiducia in te, fiducia che solo in te posso essere guarito, posso essere purificato e illuminato nel mio cammino. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora proclamiamo oggi lo slogan del giorno da questo Vangelo. Alzati, il Signore ti guarisce. Quindi compiamo dei gesti oggi di annuncio, proclamazione e ricezione della parola di Dio, affinché possa essere carne nella nostra vita, possa essere concreta e noi annunciatori e Suoi messaggeri. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani. Ciao!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 come i torrenti del Neger chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia grandi cose